Oggi riempirò tutta la stanza di foto mie di Matilde, qua ho appena attaccato la prima fila e qua ho tantissime altre foto, mi manca un bel po' di lavoro Sarà un lavoro lunghissimo ma non vedo l'ora di vedere la sua reazione, secondo me impazzisce La facciata è andata, ora manca questa qui, wow sta venendo una figata, è ufficialmente finito, qui ho messo anche un regalino che non fa mai male Ora andrò a prendere la stazione e andremo al Vicenza Oro e al nostro ritorno si troverà questa sorpresa, wow Vedo l'ora di vedere la sua reazione oh, Vicenza Oro è il più grande salone europeo dedicato alla gioielleria E per la prima volta quest'anno ospiterà anche una parte dedicata agli orologi Prima è sempre stato così Guardate che bello ragazzi E io sono stato invitato da G-Shock Quindi vi porterò con me al loro stand L'entrata del Vicenza Oro, sentite che musica quello sono io ed è tutto oro, bellissima entrata Adesso andiamo dentro e andiamo da G-Shock ricorderebbe un red carpet però ovviamente secondo me è giallo perché siamo a Vicenza Oro eh? <ride> Questa è la parte originale di Vicenza Oro Qui ci sono tutti gli stand degli orologi e qui c'è quello di G-Shock Qui ci sono alcuni dei modelli che sono bellissimi E qui c'è l'amate che sta... <ride> Sto guardando tutti questi qua. Che wow! G Shock mi vuole fare un altro regalino. Quindi, oltre a questo qui che ho già, è customizzato, Barbuto, sempre piaciuto. Mi lascia scegliere uno tra questi. Io so già quale voglio, però voglio mettere alla prova Matilde. Ne sceglierà uno e vedremo se è quello che voglio io. Vediamo quanto mi conosce. Vai, mettiti il guantino. <ride> e la <vi>. Guarda, <ride> ce l'ho fatta. Chiudi gli occhi. Oh, chiudili bene, non devi sbirciare. No, sbirci. Ah, conosci i tuoi gusti, andrei su Rosa. <ride> o oh, questo, questo qua, io direi. proprio questo qui, conoscendo i suoi gusti, ci provo, ma non riesco comunque. No. <ride> Grazie, serve la mano perché qua... <ride> cosa ridi tu? Vai. Non ci credo. Ti piace? Era, era proprio quello che volevo. Meno male, dai. Cosa lascio? Barbuto sempre piaciuto o questo giallo? Mi metterei entrambi. Non ci credo, ma hai <ride> indovinato, giuro. Sono fortissimo. Potrei lanciare una nuova moda. Ce ne tengo due. Sono troppo belli. Sai dirmi che ora è? Eh? Io no. È l'ora delle fragole, amore. <ride> Ma perché? Così? Oddio che strano No, ma non è Che cosa Bello, eh? Sì, bellissimo, ma non so cosa dire fantastico E c'è un regalo Eh no, l'ho visto, però faccio Faccio finta di niente Padre, No, vabbè, quello che mi faceva come strabello. No, grazie, non so cosa dire, sono straimbarazzata. Ah, mi imbarazzo anch'io, sinceramente. Non so cosa dire. Grazie, amore. Oh, bellissimo. Dovete capire stamattina era stranissimo. Adesso capisco come Ho detto: questo mi tradisce. E ci stavo architettando tutto. Grazie per avermi